Benvenute e benvenuti a Woman Pride, la parata dell'orgoglio femminile di donna reporter. 20 interviste a donne che, con il loro lavoro, hanno infranto il muro di silenzio che circonda la condizione femminile, criminalità organizzata, ingiustizia sociale e conflitti dimenticati. Oggi con noi abbiamo Patrizia Serpetti, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Grazie a te. Eh, Patrizia è entrata a far parte eh, della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la uh, Libertà la sigla è WILF eh, nel 1992 e negli ultimi cinque anni ne è diventata anche la Presidente per la sezione italiana eh, vorrei dire alcune parole per presentare la WILF perché magari non tutte la conoscono Uh, ha un inizio sto storico molto importante, il 28 aprile eh, nel 1915 durante la prima guerra mondiale un gruppo di 1136 donne da paesi in guerra e neutrali si sono riuniti a in Olanda per discutere come porre fine alla guerra e assicurare una pace permanente. L'incontro eh, è terminato con la fondazione della Lega Internazionale delle Donne per la Pace e la Libertà. Questa associazione è importante perché ha due primati. Eh, Primo quello di avere tra le sue fondatrici Jane Adams, che è stata la seconda donna a ricevere il premio Nobel per la Pace e di essere l'Organizzazione Mondiale di Donne per la Pace di più lunga durata. Eh, Patrizia, la mia prima domanda eh, parte da qui. Io ho consultato il sito della UIF australiana perché eh, so per esperienza che intanto eh, le australiane assieme alle neozelandesi sono state le prime donne a ottenere il voto nel mondo. Hanno una lunga tradizione di femminismo attivo ed efficace. Ho trovato in apertura al loro sito questa dichiarazione che ti riporto. Ancora oggi la UIF afferma che le donne debbano guidare la via al cambiamento e che la pace è possibile solo quando più donne con approcci femministi ricoprano più posizioni di potere, prendano decisioni, abbiano responsabilità e esercitano un'influenza. Mi sembra una sottolineatura importante, fondamentale, che fra l'altro qui in Italia invece non trova molto riscontro, come vuoi commentare. Ma guarda, eh, ti confermo che la sezione australiana è una sezione molto attiva. Eh, tra l'altro oh, proprio nel luglio scorso c'è stato il congresso triennale di WILF organizzato da, dalle australiane che sempre si contraddistinguono proprio per la loro, il loro lavoro su, m, contro il, eh, il nucleare e, e sono veramente molto ben organizzate. Eh, diciamo che questo principio in realtà eh, riprende i valori eh, che sono anche stati riapprovati nell'ultimo programma che sono di WILF. Eh, che Wilf ha come scopo quello di contrastare delle strutture di potere che sono fondamentalmente il, il neoliberismo, il, il maschilismo, il militarismo, la giustizia sociale, la, il colonialismo, il razzismo. E quindi eh, ricordiamoci che Wilf, è eh, con le sue esperienze, con il suo scambio, perché ricordiamoci che c'è un'esperienza eh, eh, che è secolare e che ha sempre messo a, a confronto le, le, le esperienze di vita di donne provenienti da contenenti completamente differenti e che eh, hanno sempre avuto però uno stile, che è quello di incontrarsi, di scambiare le loro esperienze e poi di, eh, nei comitati esecutivi internazionali, nei congressi, eh, eh, deliberare, scrivere delle risoluzioni e affrontare in termini diplomatici, le autorità competenti, per esempio, se si trattava di una questione di tipo uh, giuridico, i ministeri del, della giustizia, se si trattava di questioni militari, i ministeri della difesa, quindi uno stile diplomatico uh, ben radicato e anche proprio questa modalità di incontrarsi e scrivere risoluzioni, che è una bella palestra politica. Ora, tornando alla situazione dell'Italia. Io penso che diciamo, il nostro, mi viene da pensare a, a figure recenti, insomma, di donne che nella, nella politica estera hanno avuto un ruolo, alla Mogherini, alla, alla Del Re, prima ancora alla Susanna Agnelli, però noi ci ritroviamo sicuramente in una, in una situazione in cui abbiamo il problema della rappresentanza, il fatto che c'è un po' una crisi dei partiti, abbiamo una legge elettorale che è eh, limitativa e abbiamo anche una eh, diciamo una eh anche una eh, difficoltà nella, nella, nella, nella prassi a volte della società civile a esercitare la diplomazia popolare e poi e soprattutto un, un aspetto importante che limita una, eh, una eh, rappresentanza femminile di tipo eh, femminista, pacifista e ecologista, perché questa è un po' la tria di Wolf, è anche dovuta al fatto che l'Italia ha un posizionamento atlantista e che eh, limita sicuramente la, la, il discorso pacifista e quindi anche la, eh, eh, questo quindi è, è, un, è una grossa, un grosso problema da, da superare Sì, infatti capisco bene eh, la, se, eh, se l'Italia non fosse ne, nella Nato non, non ci sarebbe la guerra eh, probabilmente per estensione se non ci fosse la Nato forse non ci sarebbe neanche stata questa guerra e la mia prossima domanda invece è di ordine diverso. Eh, Nell'attivismo della WIF ci sono delle date fondamentali e la più recente mi sembra quella del 2017 quando la campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari ha ricevuto il premio Nobel con la motivazione per gli sforzi pionieristici per raggiungere la proibizione di tale armi attraverso un trattato e la WILF ha, ha, ha, ha partecipato attivamente a, alle negoziazioni. L'executive director della campagna, Beatrice Finn, nel suo discorso di ringraziamento uh, quando ha ricevuto il premio Nobel, dice un riconoscimento che è prima di tutto al lavoro silenzioso della società civile, molto spesso ignorato ma dietro ogni cambiamento nelle politiche di governo c'è un grande numero di attivisti, di petizioni, di documenti, seminari, workshop e tutte queste cose sono davvero invisibili. Un impegno che cambia le cose e che dobbiamo raccontare di più, perché se non si fa nulla i leader non agiscono da soli. La società civile è capace non solo di tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche di proporre, opzioni e politiche concrete. Qual è la tua opinione? Come vorresti commentare queste parole? Ma Io sono completamente d'accordo. Tra l'altro devo dire che ho avuto un'impressione eh, meravigliosa della rete ICAN perché noi siamo, siamo membri di ICAN e già eh, WILF è proprio in Australia dal 2008. ha cominciato a fare parte della campagna. E eh, però una cosa è essere parte e scriversi le mail, una cosa è vedersi. E Siccome noi abbiamo partecipato alla prima conferenza degli stati parte che si è tenuta a Vienna nel giugno del 2022 e abbiamo partecipato anche alla riunione appunto delle NGO e poi anche alla giornata dedicata alla, diciamo, alla, ai casi umanitari prima della conferenza, è stato meraviglioso vedere quanta sinergia, quanto confronto, quanta collaborazione che c'è fra le varie componenti della società civile mondiale in particolare scienziati eh, ricercatori eh, eh, medici, giornalisti eh, è, è stato veramente era incredibile perché noi eravamo già in una guerra, cioè sotto diciamo, l'impatto fortissimo della guerra eh, russia-ucraina, il contemporaneo gli sembrava di essere in una dimensione eh, completamente differente, dove veramente vedere questo ramo delle Nazioni Unite che, eh, dove, che veramente eh, sta ingenerando una cooperazione eh, così fruttuosa, con una discussione così pacata, così eh, entusiastica, così... Eh, Positiva. e vedere quante associazioni che collaborano eh, eh, appartenenti a paesi che normalmente sono, sono nemici Israele con, con l'Iran eh, il Pakistan è stata veramente un'esperienza eh, straordinaria però al di là di questa, di questa eh, dimensione che è stata eh, proprio esemplare e tra l'altro voglio sottolineare il ruolo che sta svolgendo eh, ormai da diversi anni l'Austria come paese perché l'Austria sta prendendo una posizione veramente molto interessante a livello di politica eh, estera e che ancora si riconosce anche nella, nella scelta di non, non adottare per esempio nella European Peace Facility, cioè questo fondo eh, cosiddetto per la pace che viene utilizzato adesso anche per gli aiuti militari e in Ucraina, l'Austria la, la, la, prende sempre una posizione diciamo sempre di tipo soltanto umanitario ma non, ma non militare. E però posso dire che nella mia esperienza diciamo, di, eh, di attivista o di, piuttosto di ricer ricercatrice-attrice, perché io sono una ricercatrice antropologa e mi baso molto sulla ricerca, sul processo della ricercazione, devo dire che ho proprio nella mia esperienza eh, di eh, impegno dei casi eh, molto belli in cui la cooperazione fra persone della società civile hanno portato dei risultati. Faccio un piccolo esempio. Penso al 2001 quando eh, la comunità bangladese chiese a Roma eh, di poter utilizzare Piazza Vittorio per festeggiare una loro, una loro festività e in quel momento il Comune di Roma rispose di no, non voleva dare l'autorizzazione con un argomento pretestuoso. Allora noi, eh, eh, Wilf Italia, insieme ad altre associazioni, in particolare Penso a Senza Confini, a Dino Frisullo, pensavamo di scrivere una lettera a Giovanna Zincone, che era la, la responsabile della, della, delle politiche di integrazione, e immediatamente ricevuta la lettera, eh, Giovanna Zincone fece in modo che, eh, che, che la comunità biannolese potesse utilizzare questa, questa piazza, questo luogo, che da allora in poi è sempre stato ampiamente utilizzato da tutte le comunità etniche. Un altro caso bellissimo potrei dire di, di sinergia della società civile in Italia è il Comitato Promozione e Protezione dei Diritti Umani che è stato fondato nel 2002 perché l'Italia è uno dei paesi che a distanza di ancora 30 anni della conferenza di Vienna del 1993, non è dotata di un'istituzione nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani. Noi abbiamo un comitato interministeriale che si appoggia al Ministero degli Affari Esteri ma che non è indipendente. E lì si, si sono messe, sono partite dieci associazioni tra cui anche Wolf Italia e nel corso degli anni in, in questa maniera abbiamo fatto proprio un, un, un lavoro di advocacy e abbiamo anche con, per, permesso alla società civile riunita di partecipare alle riunioni dell'Universal Periodic Review dell'Italia eh, a, a Ginevra, dove praticamente in precedenza c'erano solo dei report che erano governativi. Sul, sul rispetto dei diritti umani e delle convenzioni ratificate dall'Italia. Da lì invece dal, eh, si creano dei, dei report che sono frutto del, della cooperazione delle singole associazioni in base al, al, al terreno che, in cui ciascuna è pratica. E di esempi del genere se ne possono fare altri, la società della cura che è nata dopo la, dopo la, la pandemia, eh, dove appunto si sono riuniti vari gruppi di lavoro tematici eh, per cercare di analizzare, di mettere eh, al di sopra di tutto la, la, le, dopo il trauma della, della, della, della pandemia diciamo la, una, un ripensamento no, della, della società in un passo in avanti il problema è che eh, purtroppo spesso certe iniziative della società civile non vengono sufficientemente coperte dalla stampa per cui io per esempio ricordo che quando noi presentammo un documento alla fine del, 2000, eh, del 2021, eh, per, eh, appunto, con tutte le le tutte le diciamo le proposte no, di questi gruppi di lavoro, la stampa, eh, eh, questa cosa veniva quasi in maniera concomitante, con un'iniziativa invece di Fratelli d'Italia, e la stampa ha coperto soltanto quello, quasi, quasi a, a preparare il terreno per quello che sarebbe successo dopo. insomma. Ne approfitto della tua grande esperienza Patrizia per chiederti allora, ehm, tu che hai un po' il polso della situazione e lavori spesso a, con la società civile, secondo te in Italia la società civile è attiva, è presente o è una, una società civile addormentata? No, io credo che, che l'Italia abbia una società civile eh, presente però, eh, però un, ci sono molti problemi nel senso che eh, eh, ne... allora innanzitutto mi sembra che eh, purtroppo siamo comunque in una, in una società dove ci sono molti diversivi nel senso che eh, bisogna eh, mi pare che il livello culturale si stia un po' abbassando e purtroppo una delle caratteristiche, una delle condizioni fondamentali per poter avere un approccio critico ma anche propositivo, una capacità di problem solving risolvere dal piccolo problema, perché secondo me la soluzione del piccolo problema che è di fronte a te ti fa da palestra, ti fa da esercizio, ti dà la responsabilità e, la, e la anche la, di poter pensare oppure... Eh, e immaginare come poter risolvere problemi molto più grandi e purtroppo ci vogliono, ci vogliono, delle, ci vogliono una formazione è, è molto importante essere la, la formazione permanente e invece purtroppo io assisto a una eh, situazioni eh, a volte anche di rinuncia per esempio allo studio universitario oppure, eh, oppure eh, ovviamente abbiamo delle, dei media che non, non, sono, eh, non, non, non sono sinceramente particolarmente eh, diciamo, preparati e capaci di. non c'è un sistema per cui si, può, si inquadrano in maniera pertinente i fenomeni, per cui non è facile, diciamo, avere una, però, nonostante questo, esiste ancora una tradizione di società civile ovviamente impegnata. Questo sì, però, insomma, diciamo, in un paese dove comunque il calcio ha l'importanza che ha, la Formula 1 ha l'importanza che ha. Eh, sapremo l'importanza che ha e non ci sono invece attenzionati fenomeni molto più importanti lo dice il fatto che abbiamo, ancora non abbiamo un'istituzione nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani che non avrebbe potuto venire tutta una serie di crimini, di abusi di certo eh, grazie per questa sottolineatura invece tornando sempre alla um alla Executive Director della campagna ICAN, Beatrice Finn, in una recente intervista afferma «con il conflitto in Ucraina osserviamo una grande e massiva pressione per l'incremento delle armi nucleari». Come ha risposto a questa situazione la Wolf International? Allora, guarda, la Wilf International eh, eh, non ha, diciamo, reagito con particolare eh, con particolare diciamo eh, incremento delle sue attività, nel senso che per noi il disarmo è un, un aspetto programmatico dal 1921 dal terzo congresso di Wilf. Wilf ha sempre creduto nella propaganda e nel dialogo fra società civile e scienziati che è stato portato avanti in maniera sistematica già nel 1924 creò le condizioni perché venisse approvato il protocollo contro le armi chimiche è andata avanti storicamente contro le armi nucleari ha eh, diciamo ha eh, sviluppato moltissimo anche il, il, la, la, la sinergia fra pacifismo e ambientalismo dall'inizio degli anni 80 e nel eh, nel 99 è nato il programma Rich in Critical Will che è un programma eh, che, che ha l'obiettivo che, che venne creato perché proprio nella, in una delle ennesime conferenze di revisione del trattato di non proliferazione c'era questa, eh, questa stagnazione, no? non c'erano progressi, paesi che avevano ratificato comunque non, non, non smantellavano i loro arsenali nucleari e quindi si cominciò a pensare all'importanza di uno strumento giuridico molto più vincolante e quindi appunto è cominciato eh, intanto l'informazione, intanto il fatto il fatto di far entrare le donne a poter partecipare alle conferenze del disarmo nelle Nazioni Unite e sappiamo che questo è un tema, quello degli armamenti è un tema tabu, Delle no? donne le non iniziate per eccellenza su questo tema, quindi aprire la loro presenza a queste conferenze e anche farle, e far sentire la loro testimonianza rispetto a un altro aspetto che è l'impatto degli armamenti sui corpi delle donne, No? e quindi anche lavorare sul tema del, del, del commercio delle armi in una maniera talmente efficace da collegarlo con la, la, la, la Convenzione contro le, tutte le discriminazioni alle donne in modo tale da eh, arrivare al punto di rendere responsabili i paesi rispetto alle loro scelte in, in materia di commercio delle armi e portare ogni paese, all'UPR, a Ginevra, ad essere monitorati anche da questo punto di vista, cioè anche in base alle scelte che fanno rispetto alle... Quindi eh, eh, da lì eh, le, le, poi la, la Wilf è entrata nella campagna per, per la, eh, il trattato di di eh, proibizione di armi nucleari e da allora in poi eh, chiaramente c'è una continua, questo bollettino continua ad informare, continua a monitorare e a dare informazioni su, su quello che, che è il posizionamento di ogni paese. Quindi è molto importante eh, consultare questo, questo sito, leggere questi articoli perché si capisce molto bene eh, la, le scelte dei nostri paesi che a volte non sono completamente a, a disposizione così trasparenti. No? E quindi questo ci dà sempre un po' le, le, il metro di come dobbiamo, eh, come dobbiamo muoverci, insomma, quelle che sono yes. le alleanze, eccetera. Il sito di cui, di cui stai parlando è quello della. della quindi, dell sì, allora è un, è un sito che si chiama Reaching Critical Will ed è, ed è eh, diciamo, curato da Ray Acheson e Allison Feitlack, che sono due esperte, e che, e, che fanno proprio questo lavoro di eh, report di ogni conferenza e, di, eh, e anche di, eh, diciamo, sono... Sono delle consulenti importantissime e delle ottime analiste. È come una fonte come potrebbe essere il SIPRI essenzialmente. Ed è, ripeto, la, la novità è che è, è un mondo che ha reso, ha divulgato tutto questo, eh, questo tipo di informazione, ma anche il, il, di aggiornamento alle donne. È molto interessante. Eh, vediamo la mia ultima domanda uh, leggendo Jane Adams la grande femminista e fondatrice della Wilf mi ha colpito che scriveva più di cento anni fa durante la prima guerra mondiale queste eh, osservazioni la stampa associava costantemente i termini traditore e filo tedesco con quello di pacifista come se stessero parlando della stessa persona personalmente mi era più facile supportare tali incidenti rispetto alle persecuzioni occasionali che venivano da pacifisti entusiasti e fanatici, quando apertamente mettevano in discussione integrità e onestà dei loro compagni di una volta e che ora si erano convinti della necessità della guerra è incredibile perché sembra di, di parlare del presente quando chi parla di pace viene subito definito putiniano sì. Questo ci fa capire quanto sia dura la vita dei pacifisti. Sì, e eh, delle pacifiste. La, mh, è, è vero, questo è un topos, come è vero che la Seconda Guerra Mondiale è vero che storicamente ha messo un po' a dura prova eh, diciamo anche le, le opinioni pacifiste più, più convinte, nel senso che eh, c'è stata sempre una divisione fra la pace e la difesa. Però eh, è vero il fatto che anche a noi è capitato, eh, noi eh, abbiamo fatto la scelta, di, eh, anche rispetto alla guerra russo-ucraina, di eh, mh, sostenere decisamente una, una solidarietà disarmata all'Ucraina, esercitando e propugnando la protezione dei rifugiati, eh, l'aiuto umanitario, eh, ma eh, ovviamente siamo totalmente contrari all'invio di armi, alle sanzioni, alla demonizzazione, alla, alla polarizzazione. Eh, pensiamo che, che questa politica europea sia diventata una politica molto, molto statunitense, che eh, tutte le alleanze militari e quindi anche la NATO Stanno svolgendo una funzione eh, sussidiaria della, ormai della, delle Nazioni Unite. Ecco, noi il nostro principio è che le Nazioni Unite devono continuare. Noi abbiamo una visione molto lunga delle, del ruolo delle Nazioni Unite perché siamo nate insieme alla società. certo del, diciamo, della, della, della diminuzione della funzione delle Nazioni Unite e di come invece sta prendendo il sopravvento eh, come eh, organizzazione anche di tipo politico, militare, la, la Nato, e, eh, e devo dire che è capitato a volte di, che, che quando facevamo questi quesiti, in genere sempre con la registrazione di Radio Radicale in occasione del, del, del, della votazione di decreti per l'invio delle armi ne, nelle piazze poteva succedere che qualcuno diceva ah, bene, bene, allora voi siete d'accordo con Putin la cosa bella è stata che eh, evidentemente il nostro modo di comunicare così civile, così pacato, così in fondo eh, aperto, appunto come diceva anche Jane Adams, perché lei appunto dice che comunque quello è lo stile giusto, ha fatto sì che eh, spesso le forze dell'ordine ci hanno sempre difeso, sono, hanno sempre preso le persone che ci stavano, diciamo, attaccando e le, eh, hanno, esatto. le hanno... Sì, e questa ah, è una fantastico. cosa... Sì, eh però ecco, eh, bisogna stare molto attenti alla strumentalizzazione del, della, degli strumenti di pace perché spesso ehm, ecco, eh, eh, pongo l'attenzione anche a questa iniziativa che sta per svolgersi di una conferenza per, eh, per, per la ricostruzione che mi sembra totalmente fuori posto in un momento in cui la guerra Se è non in si corso si Bisognerebbe riprendere, occuparsi soltanto di mediazione e negoziazione, piuttosto che parlare di ricostruzione. Oh no. eh, Patrizia, e... ti abbiamo perso per un minuto. Eh, stavi parlando di questa importante iniziativa? Qual è? Sì, no, stavo dicendo che è, è, è molto importante per chi ha una, una visione di lunga durata... Eh, ehm, l'uso improprio del, del, del, del termine pace o di iniziative di pace e per esempio questa, questa conferenza che avverrà il 26 per la ricostruzione è, è totalmente inappropriata in un momento in cui la, la, la guerra è in corso e la, la, la priorità assoluta sarebbe quella di cercare di bloccarla e di fermarla e anche le donne dovrebbero occuparsi di questo cioè non dovrebbero occuparsi della protezione o del protagonismo delle donne dopo la guerra. Adesso è il momento per noi donne di cercare di bloccarla e di cercare tutti gli spunti possibili per delle negoziazioni e per una soluzione pacifica, condivisa e, eh, e profonda, perché questo è il modo di avere una lunga durata, di avere una proiezione a, a, a lungo termine, non quella di... Eh, di eh, Immaginare già la ricostruzione, pensare al ruolo delle donne dopo, il momento è adesso, è adesso che noi dobbiamo cercare in tutti i modi con le Nazioni Unite, con l'OSCE di farci venire delle, delle, delle, delle idee per poter far cessare questa, questa orrenda esperienza che sta condizionando le nostre vite in una maniera terribile e quindi decisamente… Nella tua esperienza eh, tu vedi la, poss la possibilità di, di un negoziato a breve termine? Guarda io credo che, che eh, ci sono oh, sicuramente eh, eh, in una situazione diciamo oh, tragica in cui eh, evidentemente eh, sia l'Europa, gli Stati Uniti stanno veramente prendendo delle posizioni eh, completamente sbagliate, completamente metodologicamente eh, erronee per, per, per chi è pacifista, però è vero che ci sono moltissime, c'è cioè una, una prevalenza in realtà di, eh, da, nella popolazione di un sentimento di, eh, invece di, eh, di voglia di pace e tutto sta, tutto sta a... a a, a creare il più, più presto possibile una, una contraddizione tale da, da poter eh, mettere in imbarazzo chi sta, chi sta speculando su questa guerra. Una cosa che si può annunciare è che ci sono tante iniziative, cioè adesso a Bologna, ai primi di maggio, ci sarà una conferenza appunto che, che mette il punto interrogativo sul, su che cosa non si è fatto. No, per bloccare la guerra, a giugno ci sarà la conferenza per la pace a Vienna con tutta una serie di, delle più importanti associazioni e attivisti per la pace proprio per cercare di discutere di quello, per cui i margini ovviamente ci sono perché la, la guerra non è più obbligatoria, la guerra è una scelta. E, certo. e, e quando ci sono due, due belligeranti, i, i non belligeranti hanno il compito di negoziare, di, di gestire l'arbitrato, non di, non di menare le mani e quindi quello certo. che sta succedendo è completamente fuori da ogni, da ogni logica e lontanissimo dalla, dal, da, da quello che avevamo ottenuto un, più di un secolo fa. Cioè la nascita di strumenti del multilateralismo, eccetera. Noi non vogliamo un pianeta, un pianeta di, eh, di, di, di nemici a priori ontologici. Noi dobbiamo creare una, una reciproca diciamo, conoscenza e, una, e un, un mondo interconnesso che si rispetta, non un mondo di nemici a priori. Certo, come invece stanno eh, lavorando perché accada, perché continui. Certo, certo, ed è, ed è pedagogicamente è, è qualcosa di è sbagliatissimo, che, che non può portare a niente di, di buono, cioè è proprio una, un approccio sbagliato, tratto ignorante, eh, eh, possiamo dire assolutamente non eco-pacifista, eco femminista, insomma, proprio... Guarda, ieri sera, casualmente questa coincidenza, mi sono riguardata un film che aveva come protagonista Judy Dench e raccontava la storia vera di questa scienziata fisica che aveva partecipato nella seconda guerra mondiale al, a quello scambio tra gli scienziati inglesi, canadesi e americani per costruire la bomba atomica e lei in piena coscienza quando scoprì che eh, non partecipavano, che i russi furono tenuti al di fuori di questa eh, ricerca eh, lei diventò spia per fornire eh, la, eh, la possibilità ai russi di eh, fare la bomba atomica mm -hmm. eh, non perché lei credesse che fosse giusto ma perché lei eh, pensava se i russi non hanno la bomba atomica, il mondo è così squilibrato che ci sarà sempre questa parte che mm. eh, eh, combatterà e avrà la meglio. Invece in questo modo creeremo una sorta di equilibrio per mm. cui beh, si terrà la pace. Beh, guarda, eh, diciamo che... Noi, non, noi come tutti i pacifisti non, non crediamo che, che la deterrenza, no? cioè che il fatto che si abbiano, eh, un, ci sia un equilibrio no? nell'avere elementi spaventevoli che possono limitare gli altri, Cioè, questa è proprio la filosofia cardine del militarismo, no? avere... Eh, avere grandi eh, arsenali intimorisce l'altro e quindi io il rispetto lo imputo sulla base della mia potenza militare non è, non è, non è questo il discorso il discorso è invece quello di, eh, di abolire completamente gli armamenti cioè il disarmo è la condizione e la diminuzione, la riconversione della spesa e la, eh, la, il rispetto invece dei diritti sociali e, e, e, diciamo riconvertendo rico -ri l'industria militare eh, è già quella una garanzia. Wilf lo disse già dopo la, la, la, il 1915 perché si accorse immediatamente come dopo la guerra erano, era la, la, erano aumentate le fabbriche, le fabbriche la produzione di armi si stava già creando un grande business no? quella è proprio una condizione eh, fondamentale e a, a questo proposito, ecco, tu dicevi cosa ha fatto WILF. Noi già abbiamo, come WILF Italia, eh, collaborato alla pubblicazione di un libro eh, che, insieme a altre 21 associazioni, promosso tratto da un'associazione che si chiama Abbasso la Guerra, e che eh, delegando a, agli avvocati di Yalana l'Associazione internazionale degli avvocati contro le armi nucleari, uno studio giuridico sulla posizione delle basi militari italiane che ospitano eh, bombe nucleari e il risultato di questo studio è ovviamente che avendo l'Italia ratificato il trattato di non proliferazione è in una posizione mh, irregolare e quindi noi, mh, oltre ad aver pubblicato questo libro, eh, probabilmente eh, ci saranno anche delle azioni legali. Quindi questo per dire che... Eh, il, la, la demilitarizzazione in realtà è, una, è uno degli strumenti uno degli strumenti del, del, del pacifismo che okay? Voglio dire, porta ad attenzionare tutta una serie di fenomeni eh, che sono la militarizzazione delle scuole, eh, la demilitarizzazione delle zampe, il quanto territorio nazionale è occupato da eh, attività militari, eh, l'impatto delle attività militari sull'ambiente, eh, appunto lo, la riconversione della spesa, la trasformazione della, delle professioni. Insomma ci, sta, ci sono molte, molti trigger points no? per un pacifista, per poter olisticamente diciamo, l'educazione, la formazione universitaria, l'applicazione la, la, la, la, la, la, reale, sottolineo reale, dell'agenda donne, pace e sicurezza, senza deformazioni. Senza deformazioni. Patrizia, qui hai, hai messo così tante armi al fuoco che forse mi toccherà richiamarti un'altra volta per un'altra intervista, perché eh, troppe cose interessanti hai detto. Invece, ci fermiamo qui per oggi. Ti ringrazio per eh, le cose interessanti che ci hai detto. Sì, grazie. Ricordo... Ricordo a chi ci ascolta che se volete più informazioni sul programma di Woman Pride potete trovarle nella pagina Facebook di Dona Reporter. Di nuovo grazie e alla prossima. Ciao.